penso nel campo della musica Bach è stato un gigante è impossibile pensare la musica senza Bach però lui era un servo dei padroni un servo dei principi scriveva cose disgustose a, a elogio dei principi cosa guardiamo? a Bach che fa l'elogio dei principi o al Bach che, eh, che fa le, le cantate le sonate eh, il clavicembalo ben temperato penso che guardiamo a quest'altro la stessa cosa vale per Marx non è obbligatorio annullare l'opera di Marx perché politicamente è stato beh, diciamo, non è stato un granché, in questo sicuramente è facile dimostrare, anche perché i risultati parlano loro, parlano chiaramente, eh, inizia la vera e propria attività politica nel 64 con la fondazione della prima internazionale e eh, otto anni dopo la prima internazionale non c'è più, quindi insomma, mi sembra che basterebbe questo, a poi non c'è più, eh, proprio anche per responsabilità dirette di Marx, però guardate che prima di espellere eh, gli anarchici avevano già espulso in accordo con gli anarchici i mazzignani e i prudognani quindi lo scherzetto di cominciare a risolvere le eh, diatribe politiche con l'espulsione che ormai lo sapete è diventata una regola aurea di tutto il movimento operaio internazionale o di ciò che resta del movimento operaio internazionale e' cominciato nella fase calante della prima internazionale. La prima internazionale che invece aveva questo grande merito, e io infatti mi considero, spero di essere in sintonia con lo spirito della prima internazionale, aveva questi due grandi meriti. Non aveva demarcazioni ideologiche, non c'erano discriminanti ideologiche nella prima internazionale. Secondo, non aveva un programma politico, non aveva questa famosa mito del programma con la P maiuscola sottolineata e in grassetto che sta alle origini di, gran, di una marea di scissioni. E il programma spesso è anche camuffato nella forma delle 21 tesi per aderire al Comintern, alla terza internazionale, il programma spesso è camuffato dal, dal punto di vista di ecco, noi chiediamo al governo di fare questo, questo e quest'altro. Attenzione, la prima internazionale non aveva un programma, se ce l'aveva era bellissimo perché era racchiuso nella, nel suo nome, Associazione Internazionale dei Lavoratori. E di qui comincia la mitologia dei lavoratori. Sono d'accordo che... Eh, Marx è stato insufficiente dal punto di vista dell'analisi delle classi, di una no la classe borghese, se permettete, l'ha sviscerata, l'ha analizzata, non solo come si presentava fotograficamente all'epoca sua, ma come lui ne prevedeva lo sviluppo. Quindi è interessante il suo metodo, e da questo punto di vista ci affascinava, e magari potrebbe affascinare ancora, perché non guardava alle cose nella loro presenza statica, ma nella loro proiezione futura. Insisto, l'analisi della classe borghese che ha fatto Marx è un capolavoro, vale la pena di L'analisi La de proletari... della classe proletaria non c'è. Guardate che troverete delle frasi qua e là, degli slogan, no? Mh, Piero li cita nel suo libro, ma sono degli slogan, delle frasi, non è il metodo di Marx. Quando Marx decide di sviscerare una cosa, ci scrive sopra 357 o 450 pagine, insomma non esiste, non possiamo dire che esiste un'analisi della classe operaia fatta da Marx, ma in questo Marx era un uomo dell'epoca sua, perché quando arrivò Giovincello a Parigi nel 1945, non mi ricordo esattamente quando, si entusiasmò a vedere quello che facevano i, i circoli operai che cominciavano a costruire il movimento operario un po' come io a Roma, ho imparato a guidare mano a mano che le macchine cominciavano a circolare a Roma, così lui imparava a porsi il problema degli operai man a mano che gli operai si organizzavano. Quindi era entusiasmato, era affascinato da questa crescita. C'è però un problema, che poi il, la sua analisi del plusvalore è diventata l'alibi, io lo considero un alibi, per attribuire alla classe operaia il ruolo di classe della rivoluzione, classe della società futura, sulla base di una specie di sillogismo infetto per cui eh, se loro sono la classe direttamente sfruttata saranno loro quindi a rovesciare il capitalismo e quindi, sillogismo falso, saranno loro a gestire il futuro, a aprire delle porte all'umanità. La cosa non sta scritta da nessuna parte, tra l'altro non è marziana, dove sta scritto che la classe sfruttata deve per forza diventare la classe rivoluzionaria? Sarà una classe che lotterà contro il regime, non vi sto a fare gli esempi storici, ne abbiamo tonnellate di esempi, no? i contadini hanno lottato contro i loro sfruttatori nel Medioevo, ma qualcuno... Gli schiavi. Sì, esatto, anche gli schiavi, certo. Quindi nessuno si è mai sognato di attribuire ai contadini il ruolo di emancipatori. La cosa è un po'. Eh, non è facile da ricostruire come è accaduto. Io posso solo dire un'ipotesi: secondo me è stata la socialdemocrazia, cioè la seconda internazionale, la quale si è trovata a cavalcare la crescita del movimento operaio, eh, sia in Francia con le chambre du travail, con le camere del lavoro, sia in Germania con il potente sindacato che già cominciava, sia anche in Inghilterra eh, con i sindacati. Allora. Si sono trovati in una situazione in cui la loro base sociale di questa burocrazia che è stata magistralmente descritta da, eh, da Roberto Michels... Roberto, e non era Robert, ma era Roberto, un altro Roberto aggiungiamo alla lista. E questa Robert. era la loro base sociale e su quello gli ha fatto comodo costruire l'idea che questa sarà la classe rivoluzionaria. E in questa cosa sono un po' caduti. Tu, tutto il marxismo è cresciuto su questa idea che, ripeto, è difficile ricondurla a Marx, perché Marx era come un Owen, come un. un come si chiamava il Sarto? Mo non mi viene il sarto tedesco. Grazie. Insomma, era entusiasta di quello che stava accadendo nel movimento operaio dell'epoca sua, ma non ha mai buttato giù un testo in cui dica che veramente il futuro cioè, cioè. certo eh, considerava la classe operaia un elemento fondamentale nella lotta di classe, non c'è dubbio, ma anche qui state attenti, essere un elemento fondamentale nella lotta di classe non vuol dire che sei quello che apre le porte all'umanità. Dopodiché abbiamo e altri grandi pensatori dell'epoca loro, giganti Rosa Luxemburg, Parvus Trotsky, questi sono dei giganti dell'epoca loro che hanno avuto ragione su tante cose nell'epoca loro, ma hanno torto rispetto davanti alla storia. Io spesso sapete, non so chi lo sa, io sono uno specialista di Cechevara e io spesso sono costretto a dire: Guardate, Cechevara, nonostante la limitatezza della sua esperienza teorica, si è trovato ad aver ragione su alcune questioni fondamentali, non in assoluto. Cioè Io, contemporaneo del CE certe cose le capivo dieci volte meglio di lui, no? non c'è dubbio però lui doveva fare i conti con Fidel Castro quindi anche se per esempio Guevara non aveva chiarissimo cosa fosse l'Unione Sovietica, il solo fatto di considerarla un paese che marciava verso il capitalismo, in polemica con Fidel Castro il quale invece la considerava la quintessenza del socialismo come ha poi dimostrato nella pratica, dava ragione relativamente a Guevara contro Fidel Castro ma nessuno di noi si sognerebbe oggi di venire a fare un'analisi dell'Unione Sovietica e dire il contributo che va è stato questo, ma per carità, così io non bisognerei mai in un'analisi dello sviluppo delle classi operaia di venire a dire il contributo di Trotsky, meraviglioso, in un libro, I nostri compiti politici, che è un libro che ha circolato pochissimo anche perché lo stesso Trotsky purtroppo lo rinnegò nella fine della sua vita. L'analisi della classe operaia che c'è nei nostri compiti politici è meravigliosa per l'epoca sua. Tra l'altro, è un'analisi che viene fatta in polemica con Leni perché Leni, da questo punto di vista, non capiva un accidente, vi devo dire la verità e qui devo criticare una cosa di Piero che c'è in un tuo libro in questo uno dei tuoi libri in tutte e due mi sa che l'hai riportata tu polemizzi con Leni dicendo che nel che fare dice che la coscienza agli operai viene portata dal, eh, dagli intellettuali borghesi la coscienza del socialismo viene portata dagli intellettuali borghesi e quindi non è scaturita da loro io devo dire che del che fare è l'unica cosa giusta che c'è perché storicamente è andata così sono gli intellettuali borghesi principi principi come Kropotkin addirittura o eh, borghesi come Marx industriali come Engels Mo Bakuni non mi ricordo che professione facesse però non eh? aristocratico eh? Sì, invece Proudhon era un correttore di bozze era un mantenuto con lui Aristocrazia operaia Ecco, Proudhon lo possiamo considerare al massimo aristocrazia operaia Sono questi che hanno elaborato le idee del socialismo È nato storicamente con loro Poi, essendo queste idee calate all'interno della lotta di classe Il movimento operaio hanno... Il operaio era Baitl Baitl, grazie, era, Sart grazie. Ma era un sarto operario, va sì, Sart Allora eh, io non butto il bambino con l'acqua sporca e magari sono anche un po', un po' tirchio in questo, cioè cerco di ognuno di vedere che cosa di buono ha dato, perché ognuno qualcosa di buono ha dato, certo quando arrivo a Stalin mi cascano le braccia, non riesco a trovare una cosa, una singola che abbia dato di buono, poi se comincio a fare la lista del male che ha fatto ci spieghiamo del perché siamo anche in questa sala, del perché è stato necessario il libro di Piero, del perché... Stiamo veramente col culo per terra e qui entra in ballo una questione fondamentale. Ogni volta che sentiamo dire dovremmo fare questo, dovremmo fare quello, sarebbe bene fare quest'altro, io mi chiedo sempre ma qual è il soggetto di questa frase? Chi deve fare questo? È un problemone. Perché in epoche d'oro uno avrebbe risposto le masse, i lavoratori, le lavoratrici, no, era l'epoca d'oro, in epoca grigia e bigia comincia ad essere ma eh, quelli di Tsipras in Grecia o quelli boh, in Italia non sarei capace, forse tu mi sai no. dire no, in no. Anche, in Italia, però abbiamo volta a volta ci sono delle illusioni, no? chi sta nel Movimento 5 Stelle pensa che sia il Movimento 5 Stelle. Eh, passant, prima che me lo dimentico, alle elezioni europee si autocandidarono in 5.000 del Movimento 5 Stelle, eh, 5.000 regolarmente iscritti, il che vi dice con, per quali ragioni si sta nel Movimento 5 Stelle. Alle amministrative si autocandidarono in 9.000 fa meno impressione perché i 5.000 dell'europea significa che erano 5.000 in grado di parlare le lingue eh, al corrente dei meccanismi della UE eccetera eccetera, questo vi dice che anche un movimento nato sano, su questo non ho dubbi, un movimento nato sano come ribellione e inversione rapidamente nella nostra società che è la società dello spettacolo come spero di dire alla fine del mio intervento, si corrompe, quindi ormai è diventato una macchina che produce candidature, elezioni, no? lo sanno quando, quando vedete autonome mila autocandidature, è un movimento di massa 9 persone, non c'è niente da fare, Oh attenzione sono quelli in regola, cioè quelli che sono iscritti da due anni, hanno fa... perché poi c'è un alone, almeno di altri 9 mila, no? che si vorrebbero candidare ma non possono. Eh, riprendo il filo del discorso, e quando arriviamo alla questione dell'URSS stiamo facendo un passo molto grosso, perché l'URSS, che ci piaccia o no, per nove mesi, da febbraio del 17 a novembre del 17, ha visto una rivoluzione autentica. È l'unica autentica rivoluzione che noi abbiamo potuto vedere nella storia. È durata nove mesi. Perché è durata nove mesi? Perché questa rivoluzione aveva come spirito fondamentale, vabbè, nasceva da un pretesto, due pretesti. Basta con lo zar e basta con la guerra. No? Attenzione, Quindi il programma riforma era tutto dietro le quinte, dietro le linee. In realtà dovevano mettere fine alla guerra. In quei nove mesi sono accadute cose meravigliose in Russia e sono... Fioriti i partiti, tanti, no? Sono fioriti i soviet che gestivano questa cosa. Fino a novembre, la rivoluzione è un'autentica rivoluzione. A novembre, accadono, dopo la presa del potere, accadono tre cose gravissime. Uno, si fonda la cieca, la polizia segreta, che comincia a sterminare gli oppositori e a metterli in carcere. Due, viene fatto un governo provvisorio con un solo partito, i bolseviti, laddove le correnti politiche che avevano lanciato la parola d'ordine e tutto il potere soviet erano sette. Come? Sicuramente nel governo erano due, fino al giugno del 18. Ah, eh, ti ringrazio sì, sì che era una scissione, una una scissione dei social rivoluzionari fatta dai bolscevichi proprio per poter far finta che anche i social rivoluzionari come si i si partiti popolari eh, nell'est quindi uno e mezzo va bene ti concedo uno e mezzo però le correnti che avevano lanciato la parola d'ordine e tutto il potere esiste, erano sette, quattro correnti anarchiche i bolscevichi, i mescevichi internazionalisti e i social rivoluzionari no? e questa cosa è molto grave si forma un governo con un partito e mezzo mentre invece erano sette la terza e quella che ci dovrebbe riguardare più da vicino, sono gli operai. Quella era stata una rivoluzione popolare, con contadini, soldati che in realtà erano contadini, ma con un ruolo veramente di avanguardia dei, degli operai, e degli operai di industria in modo particolare, no? voi sapete, la Piutilov, oppure i marinai, i marinai, però attenti, a Kronstadt eh, non erano solo marinai, erano anche, mh, come, come si dice, fabbricatori di navi. C'erano gli arsenali, la sì, vabbè, la attenzione, questi si riuniscono, i comitati di fabbrica avevano avuto un ruolo fondamentale, si riuniscono a dicembre nel, nel, nel congresso parrusso dei, soviet, dei consigli di fabbrica e da quel momento comincia a decrescere il loro potere, attenzione una rivoluzione operaia una volta arrivati al potere ti aspetti che la prima cosa che fanno i comitati di fabbrica è aumentare il proprio potere, in realtà la prima cosa che fecero fu di farlo calare perché molti di questi erano bolscevichi e già rispondevano. Quindi attenzione, una rivoluzione noi l'abbiamo avuta per nove mesi, da quel momento comincia un declino, stiamo litigando, discutendo eh, se c'è continuità o no tra Lenin e Stalin. Ma dal punto di vista della giurisprudenza c'è continuità totale, cioè come ha detto Robert Conquest facendo una mare ironia, Stalin non ha dovuto votare nessuna nuova legge perché già c'erano tutte le leggi votate dai bolscevichi, Lenin, Trotsky e, e tutti gli altri. C'è un libro che io purtroppo quasi nessuno legge, anche perché è scritto nel 1923 e uscito in Italia nel 2009-2008, che è Il terrore rosso di Melgukov, il quale descrive le stragi di operai che venivano fatte nella prima fase della rivoluzione russa, quindi quando Stalin ancora non c'era, in questo libro Stalin è nominato solo due volte di sfuggita, perché i responsabili sono Lenin, Trotsky e i dirigenti del partito bolsevico. Un libro scritto nel 1923 da un social rivoluzionario che fece in tempo ad andarsene dalla Russia e quindi pubblicò questo libro a Parigi. E poi comincia la grande tragedia che io non me la sento mai di sottovalutarla quindi insomma, quando sento compagni quanto mi mancano? Due, due minuti e eh, vabbè, li dedico al Gulag questi due minuti eh, volevo parlare di tante altre cose però il Gulag ce lo portiamo dietro guardate che l'uccisione di milioni e milioni di lavoratori si discute se sono 22 milioni o 28 milioni di va delle varie nazionalità tra Polacchi, Ucraini eccetera, eccetera. è una cosa che mette paura, l'altra cosa che mette paura è dal punto di vista Sociale. La rivoluzione russa, che questa mattina non ho, non ho capito Cremaschi come gli è venuto in mente di decantarla, ha instaurato due modi di produzione che erano finiti. Uno è il sistema feudale, perché dopo aver massacrato il popolo ucraino con il famoso Olomodor, cioè la... La, la carestia indotta dall'alto che ha portato alla morte di 3 milioni e mezzo di persone, imposero i passaporti, che era una cosa per la quale il, lo schiavo contadino dei, dei, dei Colcos non si poteva più allontanare. Questi sono i servi della gleba, guardate, il contadino che lavora per un Moloch statale e che non si può più allontanare dalla terra. E l'altro è il sistema schiavistico usato in tutto il Gulag con il quale sono state costruite dighe, sono state costruite strade e così via ora un, un sistema che ricorre allo schiavismo e al feudalismo e che ti ammazza 20, tra i 20 e i 28 milioni di persone, ma veramente potete considerarlo parte della vostra storia, e il movimento operaio lo può considerare parte della sua storia e qui nasce una cosa, sicuramente non lo ha rinnegato, sicuramente non ha preso le distanze, anzi quella che sembrava un episodio russo è diventata un'infezione mondiale, in Italia abbiamo avuto addirittura il capolavoro del togliantismo, quindi io ogni volta che sento uno rivendicare Togliatti rivendicare, mi chiedo ma costui o ignora i libri ma come fa ormai sono decine e decine i libri che escono a descrivere questa storia o lo ignora oppure eh, è, è, è disonesto e qui scatta l'altra cosa di cui avrei voluto parlare dell'etica rivoluzionaria eh, non ho tempo? ma che te devo dire? allora guardate vi faccio una provocazione vi faccio una provocazione me la so scritta Aristotele nell'etica nicomachea Siccome la politica si serve delle altre scienze pratiche e in più legifera su cosa si deve fare e da cosa ci si deve astenere, il suo fine comprenderà in sé quello delle altre scienze, in modo che verrà a essere il bene umano, che altrove Aristotele chiama la felicità. Le persone raffinate e attive, che sarebbero gli intellettuali impegnati del IV secolo a.C., è sempre Aristotele, eh? identificano la felicità con l'onore. Pensate, questo è più o meno il fine della vita politica, però è evidente che anche questo fine è troppo superficiale per essere il bene che stiamo cercando. Questi intellettuali di qui sopra perseguono l'onore al fine di persuadere se stessi del proprio valore, quantomeno cercano di essere stimati dai saggi e, dai, e da coloro che li conoscono.